Sì, grazie Presidente. Il tema proposto con questa mozione è un tema sicuramente importante anche perché, come è stato ricordato, le pagine di cronaca sempre più spesso ci pongono all'attenzione fatti di questo tipo che generano veramente situazioni drammatiche all'interno delle famiglie, tant'è che già alla fine di luglio il ministro alle infrastrutture e ai trasporti ha anticipato la, eh, una modifica dell'articolo 172 del codice della strada presumibilmente da realizzare già, da approvare già eh, nel mese di ottobre con la quale modifica eh, si mira a, ehm, diciamo a rendere obbligatoria l'installazione di eh, seggiolini che ehm, emettano una, una segnalazione sonora laddove ci sia un caso di dimenticanza perché ecco, lo voglio proprio definire così una dimenticanza legata a tutta una serie di fattori non ultimo anche eh, l'idea di un dispositivo elettronico che eh, avvisa attraverso un'app installata sul proprio smartphone di aver dimenticato il proprio figlio sul seggiolino eh, questo eh, dovrebbe diventare obbligatorio per gli automobilisti. Ehm, quindi diciamo che il problema è già attenzionato perché è un problema che, come è stato sottolineato e lo voglio ripetere, è un problema molto serio legato ovviamente a tutta una serie di fattori. Ehm, per quanto, quindi diciamo che a livello governativo già è attenzionata la situazione e quindi ci auguriamo che in autunno si possa arrivare a definizione. Per quanto riguarda l'altro aspetto eh, contenuto, l'altro punto, l'altro impegno contenuto all'interno di questa mozione ossia a far sì che gli asili nido e le scuole materne di tutto il territorio capitolino attivino un sistema di comunicazione con le famiglie o con chi è delegata, o con chi è delegata in base alla quale l'assistenza eccetera eh, vengono segnalate poi le assenze giornaliere beh io voglio solo sottolineare che così come orga sono organizzati i nidi i nidi. Eh, ecco, I nidi non eh, sono dotati di una segreteria come succede invece eh, negli istituti comprensivi o nelle scuole superiori, ai qu quali poi, le quali poi segreterie possano stabilire un contatto con le famiglie segnalando ev eventuali assenze. Eh, L'educatrice... Le, ha eh, come primo compito quello di garantire la sicurezza all'interno dei nidi, ha proprio una responsabilità di vigilare a che eh, tutto venga nella maniera ottimale quindi laddove dovesse lasciare la vigilanza dei piccoli per ehm, procedere a fare te delle telefonate potrebbero verificarsi incidenti all'interno del, del nido e lì si verificherebbe proprio una, quella che viene definita una colpa in vigilando. Quindi non è proprio realizzabile stante l'organizzazione delle strutture e del servizio. Quello che si può immaginare è che, laddove si andrà a elaborare il regolamento dello 06 eh, e se i NIDI dovessero eh, rientrare in un'organizzazione, così come sono le, ripeto, le strutture eh, dell'infanzia dell o della, degli istituti comprensivi ecco, allora si potrebbe immaginare un intervento di questo tipo. Quindi pur, pur mh, sottolineando l'importanza del tema eh, dobbiamo assolutamente astenerci perché così come un aspetto è già in fase di attuazione l'altro non potrebbe proprio trovare attuazione Uh, in questo momento. Grazie.